Adesso Don Alfonso, che sappiamo tutti che è parecchio interessato e partecipa attivamente anche all'aspetto della cooperazione tra i popoli, eh, ci presenta Elsa. Sì, parto... Non, microfono. parto da un po' lontano, ma sarò brevissimo. Ho conosciuto molti anni fa come neoparroco della parrocchia di cui io sono anche parroco in diocesi di Bari anche se a tempo parziale praticamente <ride> e il marito no? lo sposo di di ersa che eh, appunto gianni annone che era un, un direttore della, del dipartimento come si dice della pediatria della, dell di un ospedale di bari e mi chiedeva di poter, eh, poter eh, Uh, come devo dire, eleggere alcuni locali della parrocchia come sede dell'associazione Cesal, di cui lui era presidente. Già allora mi piacque come persona, perché dal volto, dal modo di parlare, si coglievano. Poi voglio dire, io sono anche specializzato in psicologia, quindi <ride> so vedere bene se una persona... E mi piacque subito, però ero purtroppo limitato nel, nei locali. Allora insomma, la nostra parrocchia non era ancora attrezzata e non potevo fare questo passo. Però abbiamo mantenuto un rapporto costante anche spirituale, no, di amicizia e mi raccontava delle sue esperienze missionarie, dell'aiuto che dava a tante persone attraverso l'associazione nei paesi in via di sviluppo. Questo mi ha incuriosito molto e è nata anche una certa intesa perché in comune avevamo questa passione no? per, per i paesi in via di sviluppo. Naturalmente è conosciuto anche Elsa no? e, e poi ecco il dottor Iannone, è morto e ha lasciato questa eredità dell'associazione. Ora la presidente è, è la dottoressa Elsa Di Noia, qui presente davanti a noi, che è stata invitata da noi ma particolarmente da Michelangelo che ci teneva insomma che la conoscessimo che fosse qui in questo momento quindi benvenuta tra noi ecco. e, sì. e quindi lascio che sia lei a parlare Le abbiamo, chiesto, abbiamo chiesto solo di collaborare ma non, non ci aspettavamo questa generosità e questo costante eh, impegno di collaborazione proprio concreta. C'era la prospettiva addirittura di recarci insieme a Gondar, in Etiopia in particolare, con, però questo è un progetto che è rimasto un po' appeso per queste ragioni, poi anche il Covid ci ha bloccati tutti, anche Violetta che insomma, ogni anno si reca a Coda e non è potuta partire, quindi poi vediamo in futuro, sarà lei adesso a raccontarci. Bisogna spegnere. Sì, dai. Allora, Buonasera a tutti, sono Elsa di Noia, vengo da Bari, stessa parrocchia di Don Alfonso, l'ha già detto lui, quindi c'è un legame particolare tra di noi. Sono io adesso da circa due anni il presidente di questa associazione con associazione di volontariato che si chiama Gruppo Quetzal Onlus, Il nome è un po' strano, eh, sì, Gruppo Quetzal onlus. Eh, il nome è un po' strano perché in realtà eh, il primo intervento che è stato fatto è stato fatto in America Latina dove appunto il quetzal è la moneta eh, utilizzata in vari paesi. Peraltro è anche il nome di un uccello molto particolare, molto bello che nella leggenda locale è eh, muto perché eh, riprenderà a cantare quando le ingiustizie nell'America Latina termineranno. Quindi questa cosa ci era piaciuta molto e da questo il nome dell'associazione, che appunto ho detto è una onlus e noi siamo registrati come eh, soggetti operatori nella, nella cooperazione internazionale e nella promozione dei diritti umani. In realtà ci occupiamo essenzialmente di bambini eh, per quanto riguarda sia l'istruzione, quindi... In vari paesi del mondo in realtà abbiamo costruito delle scuole abbiamo costruito anche un asilo intitolato dedicato a don tonino bello tanto caro anche a don alfonso abbiamo anche questa cosa in comune e, inoltre abbiamo delle adozioni a distanza proprio per promuovere l'istruzione in questi posti delle borse di studio per i ragazzi capaci ma che non potrebbero andare all'università perché privi appunto di questa possibilità economica. Interveniamo anche per quanto riguarda la salute dei bambini. Quando mio marito si è recato la prima volta appunto in Guatemala, lui ha avviato un ambulatorio medico, essendo un pediatra, ha cominciato a visitare tanti bambini e sembrava, Strano non poter dar seguito a questo progetto, quindi in realtà quando è tornato in Italia è nata proprio l'idea dell'associazione proprio per dare seguito a questi progetti che riguardano molto in particolare la salute dei bambini. Abbiamo dei progetti anche in Albania, sosteniamo un orfanotrofio, il nostro referente sul posto è un pediatra di Valona, che cura sia la il ciclo vaccinale dei bambini, di questi bambini in orfanotrofio, che poi interviene ogni volta che non stanno bene procurando anche i farmaci, che sappiamo in quei posti sono veramente cose molto preziose. Poi per quanto riguarda la salute vi vorrei raccontare, perché questa è una cosa che mi piace molto, di un progetto che noi abbiamo avuto proprio che ci ha legato all'Etiopia ed è stato anche quasi il motivo per cui abbiamo accolto l'invito di Don Alfonso. Eh, abbiamo aiutato una bambina in Etiopia, di cui abbiamo avuto notizia, una bambina di circa otto anni che aveva una leucemia molto grave, in etiopia l'avevano operata addirittura di appendicite perché non avevano capito nulla in realtà era una localizzazione molto rara di leucemia una localizzazione intestinale quindi siamo riusciti a farla venire in italia quindi tutta la famiglia è venuta in italia perché non si capiva chi di loro poteva essere il donatore è stata presa in carico al policlinico di bari e poi trasferita al bambino gesù dove in realtà il professor Locatelli, che oggi è molto famoso perché era nella task force della, del Covid, lui ha messo a punto proprio per questa bambina, quindi un caso veramente unico, una tecnica per cui anche il papà, che era un donatore compatibile al 50%, potesse donare. In realtà c'è il lieto fine perché questa bambina è sopravvissuta, sta bene, ora ha 19 anni, e vive tutta la famiglia perfettamente integrata a Carbonara, che è proprio vicinissima alla parrocchia di Don Alfonso e alla mia parrocchia. Quindi seguiamo proprio direttamente questa famiglia, il loro, ehm, il loro impegno anche si sono inseriti perfettamente nel tessuto sociale lavorano e le ragazze vanno a scuola e Shalom in particolare chiede di poter andare all'università e di frequentare medicina questa cosa ovviamente mi fa venire i brividi ma è così, quindi noi le aiuteremo e, e inoltre eh, la loro famiglia ci aveva detto che in Etiopia nel loro villaggio, si chiama Weldia, questo paesino non c'era una scuola media, c'era solo la scuola elementare noi ci siamo recati in Etiopia io ho conosciuto l'Etiopia anche questa cosa con don alfonso ci ha fatto molto parlare mi piacerebbe ritornare e, mh, siamo andati lì ma non siamo riusciti a contattare una congregazione qualcuno che potesse essere il referente sul posto né tantomeno i preventivi che ci hanno fatto per la costruzione di questa eh, scuola ci hanno convinto perché erano proprio carissimi quindi non, non siamo stati in grado di gestire questa, questa cosa carita, eh, perché... sì. È così, è, è stato impossibile andarli incontro, per cui quando Don Alfonso ha parlato a mio marito di Gondar, di questo vostro progetto, devo dire che a noi è piaciuto molto perché non ci è sembrato vero di poter fare veramente qualcosa per l'Etiopia e quindi sono diversi anni, tre o quattro, che partecipiamo a questo vostro progetto. Tra l'altro io sono sicura che questa collaborazione continuerà, io vi ringrazio di avermi invitato perché vi ho conosciuto, è stato bello stare con voi, capire meglio che cos'è il MAC. L'altra cosa che volevo dire è che credo molto nella rete, si parlava di rete stamattina, la rete tra le associazioni di volontariato credo che è la cosa più bella, più importante perché permette di raggiungere degli obiettivi più facilmente. Quando un'associazione da sola non ce la fa deve chiedere aiuto, come ha fatto Don Alfonso e devo dire è stato bello per noi partecipare, condividere questa cosa perché è comunque un momento di crescita per tutti. Ringrazio il Presidente Michelangelo Patanè che io non ho conosciuto speravo di incontrare stasera e ovviamente Don Alfonso, Don Alfonso e tutti voi perché è stato veramente bello conoscervi. Grazie per quello che fate.